Carissimi, inizia un nuovo anno liturgico, il tempo di avvento, tempo di attesa, tempo di, di gioia, perché ecco, ci prepariamo, ci prepariamo, possiamo dire, ad attendere un Dio bambino che ci fa tenerezza, un piccolo che nasce indifeso. Penso che questo possa trovare Riscontro in molti cuori, molti di noi, anche credo anche non credenti, la tenerezza di un bimbo e lo si accoglie con facilità. Diciamolo pure, è un'attesa che ci motiva perché effettivamente eh, ci dà gioia il fatto che vivremo questo momento bellissimo dell'accoglienza di Gesù Bambino. Il problema però non è tanto, tanto attendere il bambino è piuttosto attendere con Dio, dovremmo impegnarci ad attendere il bambino Gesù, ma con la consapevolezza che Dio è sempre con noi, si tratta in fondo del ricordo della nascita di Gesù e dovremmo prendere allora consapevolezza che il Signore è sempre accanto a noi, da sempre, colui che si è donato a tutti nella sofferenza del Calvario. L'ultima domenica dell'anno ci ricorda questo, proprio questo, la regalità di Cristo, la bontà di Dio in Gesù che si dona completamente a noi. Gesù che è fedele all'uomo, potremmo dire, siamo noi purtroppo che molto spesso siamo un po' fragili, troppo fragili, a volte lontani da Dio e non siamo sempre fedeli a Lui. Ma il Signore sempre accanto a noi viene nella sua fragilità potremmo dire che dal Betlemme al Calvario di Gerusalemme non c'è una grande sostanziale differenza nell'atteggiamento di Dio verso di noi è sempre amore e questo amore che scaturisce da Betlemme che accoglieremo nel Santo Natale alla fine di questo percorso di avvento ci impegna ad essere vigilanti ad essere attenti fiduciosi e anche a impegnarci in qualche sacrificio sicuramente per gli altri, per Dio, per noi stessi, a rinunciare a qualcosa che ci tiene lontani da Dio, che ci ruba la gioia, per usare le espressioni del Papa, non lasciamoci rubare la speranza, la gioia di questa attesa bella che riempie il cuore dei nostri bambini, nelle nostre famiglie, non lasciamo sovrapporre altro al mistero del Santo Natale. Purtroppo viviamo in una società consumistica che ha altri interessi, se non quello di vendere, di produrre oggetti ecco, nuovi, interessi nuovi, che possono spostare l'attenzione delle famiglie su cose effimere, molto secondarie. Ma la cosa che ci riguarda di più e principale, che primeggia su tutto, è Gesù. Gesù dobbiamo porre al centro della nostra attesa. Attendiamo allora con Gesù, attendiamo un momento migliore, un tempo forte, un momento di festa, un'occasione per rinnovare la nostra fede in questo Santo Natale che viene. Buon cammino di avvento a tutti.